Una cosa importante e parliamo di qualcosa importante che se comprendiamo quello che andiamo a dire oggi che se intendiamo lo che diciamo oggi la nostra preghiera diventa più efficace nostra orazione si vuole più efficace mia moglie diceva prima come mia esposa diceva prima che la nostra preghiera non sono di, delle parole che rimangono così in aria che le nostre orazioni non sono parole che que si chiedono all'aria ma possono fare la differenza Sino che possono fare la differenza però affinché questa differenza sia maggiore Pero para que mayor, dobbiamo capire che Dio non ha limiti que entender que Dios no tiene oggi stiamo vivendo nell'anno dell'espansione l'anno de la in cui abbiamo detto che Dio ci farà crescere eh, nei nostri obiettivi nella nostra mentalità nos va, nos sia nell'ambito naturale che nell'ambito spirituale spirituale Pero, fin que posible, Pero para que esto pase, debemos comprender que Dios no tiene límites. Tenemos que entender que Dios no tiene límites. Y límites, límiteamos nosotros. Los límites los ponemos nosotros. Pero Dios no tiene límites. Pero Dios no tiene límites. Voy a leer en 2 Reyes, capítulo 4. Queremos leer en 2 Reyes, capítulo 4. Del versículo 1 al verso 7. Del versículo 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo... Tu siervo, mi marido es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el, el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo siervo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos. Y echan todos los vasos y estando uno lleno, pon la parte. Y partióse la, la mujer de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Ellos le llegaban los vasos y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueran llenos, dijo a un hijo suyo: Tráeme un otro vaso. Y él dijo: No hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Vino yo luego y contó lo que contólo al varón de Jehová, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quedare. Un milagro muy conocido. Una historia que fue contada, volte, que fue contada muchas veces. Pero hoy, veremos que nos enseña algo importante. pero hoy vamos a ver que nos enseña algo importante. C'era una fábula que se racontaba años atrás, ¿no? Hay un cuento de hadas que se contaba hace unos años dove dice che un giorno parlarono al sole dell'oscurità dove dice che un giorno parlarono al sole dell'oscurità e il sole disse io non conosco l'oscurità Y el sol dijo, Yo no e il sole gli io non quindi gli dissero guarda vai in quel, in quel posto che lì c'è l'oscurità mira, c'è l'oscurità E quindi il sole andò a vedere però non c'era l'oscurità E il sole a vedere però non c'era l'oscurità E quindi gli dissero, guarda che l'oscurità è da un'altra parte si trova lì adesso. E quindi che l'oscurità il sole andò a vedere da capire parte, che cos'era l'oscurità. Però non la trovò. Però non la incontrò. E quindi dissero: guarda che adesso l'oscurità si trova da un'altra parte. E quindi il sole è andato da quell'altra parte. E fu dall'altro lato? Però non riusciva a trovare l'oscurità. Però non poteva incontrare l'oscurità. Perché il sole non può trovare l'oscurità. Perché, perché il sole non può incontrare l'oscurità. dove arriva il sole. Perché dove arriva il sole. Non ci può essere l'oscurità. Non può avere l'oscurità. Alla stessa maniera Dio non conosce i limiti. della maniera Dio non conosce Perché dove arriva lui llega, i limiti non esistono più. Los ya no Geremia 23-24 dice... Geremia 23-24 dice... Perché 23 24. Yes, per... Perché no? Perché no? Perché no? Perché Geremia 23-24 Perché Ocultares alguno, dice Jehová, escondir es hijos que yo no lo vea. No he hecho dice Jehová, el cielo y la tierra. No ¿Puede no di alguien ocultarse delante de los ojos del Señor? No, no se puede, uh, ocultar, a no se puede ocultar delante de Dios. En una noche oscura. In una noche oscura. In un en un bosque oscuro. En una piedra oscura. En una oscura. Una formica nera Dio la vede. Ve. Perché Dio non ha limiti. Dio no tiene limiti. E Dio questa mattina ci vuole far sapere che lui non ha limiti. Il popolo di Israele era schiavo in Egitto. E Dio manda a Mosè per liberarlo. Dio, manda a para Dio si manifesta a Mosè e lo manda. Dios se manifiesta con Moisés y lo manda. Y cuando, arriba, lì, y cuando Moisés llega ahí, Dios le da milagros para librar al pueblo. Y, va a con el faraone. y él habla con el faraón. Y dice al faraón, libre a mi pueblo. Pero el faraón dice no. Pero el faraón le dice no. Dice, ¿cómo? Dios me ha mandado. Dice, ¿pero cómo si Dios me mandó? Io sono arrivato qua, ho parlato col Faraone. Io ci arrivato qui, ho parlato con il Faraone. Però il Faraone mi ha detto di no. Però il Faraone mi ha detto di no. Anzi, la situazione degli ebrei era peggiorata. Di la situazione degli ebrei si è peggiorata. Perché prima loro facevano i mattoni con la paglia. Che adesso si usano i mattoni con. Palla? Paja. Paglia. E dopo sono dovuti andare a prendersi prima la paglia per poter fare i mattoni. E ora devono andare a tomar la paja e a farsi i mattoni. Però Dio disse una cosa. Però Dio dice qualcosa. Io lascerò andare, farò liberare il mio popolo. Io andare um, il mio Con una mano potente. Con mano poderosa. E quindi Dio iniziò a fare dei miracoli potenti. E Dio si iniziò a fare miracoli potenti. Iniziò a mandare delle piaghe. A mandar Arrivarono. Uh... Arrivarono le mosche, los arrivarono le rane, arrivarono le cavallette, arrivarono gli insectos. e l'acqua divenne sangue, l'ultima notte, y la noche arrivò uno, una, una, la morte, y eh, llegó la per tutti i primogeniti, Para los però succedeva una cosa strana, Pero passava algo raro. che negli egiziani questi piedi arrivavano, Que en los egipcios llegaban estas plagas. Invece, en no pero los no, pero en los hebreos no. Ellos vivían al lado de los egipcios. Pero las ranas entran en, en las casas de los egipcios. En no, pero no en sus casas. Las moscas entran en las casas de los egipcios. En los no. pero no en los hebreos. Morivano le vacche degli egiziani. Morivano le vacche degli egiziani. Però quella là degli ebrei no. Pero no la de los hebreos. E la cosa più brutta, quando morirono i primogeniti, triste, morirono quelli degli ebrei non furono toccati. Perché no Dio non conosce Dio no limiti. Però pone, Pero pone, limiti. Pero pone limiti. E quindi lui non aveva limite alla sua potenza. <laughs> E non aveva limiti sul suo potere. Però decise, in mezzo a tutto questo, di salvaguardare il popolo di Israele. Però decide di de guardare il popolo di Israele. Mi state comprendendo quello che questa mattina voglio far capire? Intiendo. Mi state facendo. E <ride> state intendendo quello che chiedo dicendo stamattina? Che Dio nella tua vita non ha limiti. Che Dio in tua vita non tiene limiti. Gli unici limiti li pone lui. Los únicos limites los pone él. Lui è quello che que governa il mondo. Lui è quello che governa il mondo. E lui, quando lui decide di de benedirti, nessuno può fermare la sua mano. E quando lui decide di benedirti, nessuno può fermare la sua mano. Può mettersi davanti a te un esercito. Può ponersi davanti a te un esercito. Però davanti a Dio cadrà. Pero delante de Dios va a caer. Nadie puede resistir delante de Dios. Y Dios no tiene límites. Cuando fueron liberados y llegaron al desierto. Qué bonito, ahora estaban libres. Pero en el desierto no hay ni da manjar. no hay da Y no hay agua. Y la Biblia dice que eran 600.000 hombres. Però se gli aggiungiamo le donne e i figli Pero si le aggiungiamo le donne e i figli Si si stima che erano circa 3 milioni di persone según los, eh, según la búsqueda, unas 3 Come fai tu a far mangiare nel deserto 3 milioni di persone? Come possono 3 milioni di persone? Ver nel deserto O beber nel deserto Dove non c'è acqua Donde no hay agua. Dove non ci sono campi Donde non c'è campi Eppure succedevano delle cose strane. Però passavano cose rare. Succedeva che loro la mattina si svegliavano. passava che la mattina si despertavano. E trovavano questa specie di polvere eh, sopra, la, sopra la sabbia. Incontravano questa polvere in cima della reina. E la chiamarono Manna. E la chiamarono Manna. Che cos'è? E che è? Così, questo significa Manna. Eh? Manna significa che cos'è? Ah, Manna significa che è. E quindi loro la prendevano, facevano la farina, Ellos la la harina, e con questa farina facevano il pane. E con questa farina si aveva il pane. E con questo hanno mangiato 40 anni. E con questo commierano 40 anni. Dio ha dato pane da mangiare per 40 anni nel deserto. Dios dio ha dato pan per commerci 40 anni nel deserto. Come si può mangiare nel deserto dove non c'è da mangiare? Come si può commere nel deserto dove non hai comida? Dio non ha limiti. Dio non ha limiti. Ma la cosa era ancora più assurda. Perché Dio gli diceva che loro non potevano prendere cibo per più di un giorno. Che Dio gli diceva che non potevano tomar comida per più di un giorno. E quindi loro la sera lo cucinavano e il giorno dopo dovevano mangiarlo. O sea che loro per la notte lo cucinavano e il giorno dopo tenia che comerlo. Se rimaneva per più giorni diventava dei vermi, si andava male. Si los, si lo dejaban por más días, se lo dejavano per più giorni si volgeva male. Però Dio aveva detto che questo doveva funzionare per solo sei giorni. Però Dio disse che questo doveva funzionare per sei giorni. Il settimo giorno loro si dovevano riposare. E il settimo che E cosa succedeva il settimo giorno? E che passava il settimo dia? Che questo cibo che ogni giorno diventava male, che questa comida che ogni giorno si voleva male, stranamente, proprio il settimo giorno manteneva per due giorni. Di repente, eh, stranamente, il settimo giorno si manteneva per due giorni. Come può Dio dare a mangiare a tutte queste persone nel deserto? ¿Cómo Dios puede dar a comer a todas esas personas en el desierto? Dios no, ha Dios no tiene límites. ¿Cómo, a a ¿Cómo puede dar agua a todas estas personas en el desierto? Dios ha dado a beber a todo el pueblo por 40 años. Dios dio de beber a todo el pueblo por 40 años. Pero lo más absurdo. Un, loro la un día, ellos se lamentaban porque querían carne. 3 milioni di persone. 3 milioni di persone. E Mosè disse, Signore, ma da dove la prendiamo tutta questa carne? E Mosè disse, Signore, ma da dove la prendiamo tutta questa carne? E Dio gli rispose, numeri 23. e Dio le contestò, numero 23. Questo è il Come? Gli disse, il braccio dell'Eterno si è forse raccorciato Come le so sapere? Ok, vai, numero 23. Allora. 5 del polvo e le paure, un disco diverso per lì sta luce, non ci sta, come la il, il braccio di, di Dio si è forse raccocciato a caso il braccio di Dio se ne hizo mas corto? e quindi gli disse tu vedrai se si adempia la mia parola e le dico tu verrai se si cumple la mia parola e dice la, la Bibbia che il vento portò delle guaglie Y dijo que el viento llevó unos pájaros guayas, guayas, ed eran praticamente de dove loro si trovavano, y donde ellos se encontraban era un kilómetro verso destra, era un kilómetro hacia la derecha, un kilómetro verso sinistra, un hacia la izquierda, un kilómetro verso avanti, un kilómetro hacia adelante, un kilómetro verso dietro, un hacia atrás, por un metro de altezza. por un metro de altura, todos pájaros. Y dice que mangiano por più de un mese. Y dice que comieron por más de un mes. Al final, a tal punto que gli usciva dalle orecchie, no ce la se las orecchie. orejas, pero ya no podían. non volevano más sentir ni el odor de la carne. Ya no, sentían, no querían ni sentir el odor de, de la carne. ¿Cómo puede Dios hacer una cosa del genere? Dios algo así? Dio no limiti. Dios no conoce límites. Abramo. Abramo un giorno sta soffrendo sta piangendo un dia sta soffrendo sta llorando perché non ha figli perché non ha figli e Dio lo porta fuori esci e dalla la tenda gli dice, e, Dio dice Salte tu tienda. e gli dice guarda le stelle del cielo e si mira le stelle del cielo così saranno la tua discendenza Así será su... será tu a un uomo che non ha figli a un uomo che non ha figli che ha più di 90 anni che ha più di 90 anni la moglie è sterile. la moglie è stérile mujer è come fa ad avere tutte queste generazioni come può avere tutte queste generazioni un giorno gli appare la moglie Sara. Un le la sua esposa Sara. E gli dice guarda che fra un anno tu avrai un figlio. Gli dice, "Mira che in un anno avrai un hijo. E Sara si mette a ridere. E <risa> Sara si pone a ridere. Appunto che Dio dice, "Sara, perché hai riso?". A che Dio le dice, perché riso'. E Sara dice, "No, no, no, io non ho riso". Dice: "No, che non hai riso". Si è messo paura. Si è miedo. Però dice, "Come può nascere un figlio?" Pero dice: ¿Cómo puede nacer un hijo? Ad una donna de 90 años. A una mujer de 90 años. Que no ha più neanche el ciclo. Que no tiene ni siquiera la regla. E un hombre que tiene más de 90 años. Que no sabemos si funciona más que él. Que no sabemos si él sigue funcionando también. Y Sara se mette a líder y ¿Cuándo lo fai? Y Sara se pone el Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero Dios le dice otra vez, en Génesis 18, 14. Pero Dios le dice otra vez, en Génesis ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. ¿Y después de un año? Y después de un año. ¡Güé, güé, güé! ¡Güé, si sentiva un bambino piangere Si Sentiva il nino chiedere Per questo lo chiamarono Isacco Per questo lo chiamarono Isacco Perché Sara disse quelli che vanno a sentire questa storia si metteranno a ridere Perché se lo chiamano a escoltare questa storia si potranno a ridere Perché non è possibile Perché non è possibile Per l'uomo non è possibile Per un uomo non è possibile Però Dio non conosce limiti Però Dio non conosce limiti quando sono stati in Venezuela quando fui in Venezuela mi ricordo che abbiamo pregato per una signora, una mi ragazza acuerdo, mi ricordo che oramos per una chica che gli avevano tolto la matrice, l'utero che le avevano quitato l'utero questa donna pregava affinché potesse uscire incinta Oramos per che questa mujer pudiera salire imbarazata e uscì incinta e salì imbarazata come può essere? come può essere? non ve lo so spiegare non posso explicarlo. però vi so dire che Dio non conosce limiti però posso dire che Dio non conosce i limiti Amen. Dobbiamo credere che Dio può fare ogni cosa. Dobbiamo credere che Dio può fare ogni cosa. Per vedere ogni cosa realizzata. Per vedere tutto realizzato. Un giorno ero in una grande conferenza evangelistica. Un una gran conferenza evangelistica. Lo dico spesso perché mi colpì quell'esempio. Lo dico molte volte perché questo esempio mi ha molto. E questo uomo fece una domanda. E questo una pregunta. Dice, Dio può guarire dal mal di testa? Dice, Dio può sanare dal mal di testa? E tutti quanti sì, Amen. E tutti sì, amè! Poi disse, Dio può guarire dal cancro? Dice, Dio può sanare dal cáncer?" E tutti dissero, sì, Dio lo può fare, Amen. E tutti sì, Dio può farlo, e poi fece la terza domanda. La pregunta. Dice Dio può far crescere un braccio ad una persona che non ce l'ha. E nessuno disse a me. E nessuno <risa> Ma se Dio è Dio? Pero si Dios es Dios, e Dio può guarire dal mal di testa. E può guarire dal un dolore di cabeza. E può guarire dal cancro E può sanarti un cáncer. Perché non può far nascere un braccio ad una persona che non ce l'ha? Perché non può far crescere un braccio una alguien che non lo tiene? Amen. Amen. amen. Dio non conosce limiti Dio non conosce limiti Anche i discepoli Los Un giorno si trovavano in mezzo a una tormenta Un giorno si incontrava in una tormenta E non potevano passare E non podiam passare stavano lì a lottare una notte intera per avanzare con la barca e stavano lì una notte intera per avanzare con il barco E all'improvviso arriva Gesù camminando sulle acque. E di repente arriva Gesù camminando sulle armi Perché? Perché? Loro erano lo lì a combattere con la tormenta. E stavano luchando contro la tormenta. E Gesù arriva camminando sulle acque. E io stai camminando sulle acque. E città la tempesta. E le regaña la tempestà, "Cállate". Shhh. Shhh. Shhh. E la tempesta si calma. E la tempestà si calma. Perché? Perché? perché Dio non conosce limiti perché Dio non ha limiti un giorno Gesù stava insegnando che erano 5.000 uomini un giorno Gesù stava insegnando che erano 5.000 uomini più le mogli e i figli ma le e i erano più di 10.000 persone erano di 10.000 persone e avevano fame e avevano hambre e che gli diamo da mangiare a più di 10.000 persone? che le diamo di comere a più di 10.000 persone? e arriva un ragazzino e dice io ho 5 pane e 2 pesci dice Yo tengo 5 panes y peces. ma come facciamo con 5 pane e 2 pesci a dare a mangiare ¿Cómo podemos con este, con panes y dos peces, darle de comer a más de diez personas? Pero Jesús, no Pero Jesús no se hizo problemas. Pero Jesús no se hizo Siéntense. Y díganse a estos pocos peces, a estos pocos panes y peces que tienen para comer. Y dice que tutti a y comieron todos con saciedad. Y avanzaron 12 cestes de avanzi. Ah, Tiene. y sobraban dos cestos de comida, 12. ¿Cómo puede ser? Come può essere? Dio non conosce limiti. Dio non conosce i Io non so qual è il tuo bisogno questa mattina. Io non so qual è la tua necessità stamattina. O qual è la tua preghiera questa mattina? O la tua orazione questa mattina. Però Dio non conosce limiti. Però Dio non conosce i Neanche la morte è un limite. Ni siquiera la morte è un limite. Un giorno Iario fu da Gesù. Un giorno diario si fu da Gesù. E disse a Gesù. E le dicono a Gesù: Signore, vieni ad aiutare a mia figlia perché sta morendo. Signore, vieni, aiutare mia che sta muriendo. Però all'improvviso andarono a dire, a Iario, lascia stare il maestro, tua figlia ormai è morta. Però le dicono a lui: deja, deja de il maestro, perché tua figlia è morta. Tua figlia è morta, non c'è più niente da fare. Tua muerta, non è morta, non c'è nulla che fare. Però Gesù disse: dijo, Non temere, no temas, soltanto credi. Solo credi. E andò a casa di Iario. E fu a su casa. E la figlia di Iario lo resuscitò. E resuscitò. Qual è il tuo sogno questa mattina? Qual è il tuo sogno stamattina? Qual è il piano della tua vita oggi? Qual è il tuo il plan per la tua vita stamattina? Per cosa stai pregando? Per che stai orando? Io non so se questa cosa può essere morta per te oggi. Non so se questo può essere morto per te oggi. Però Dio ti sta dicendo Però Dio ti sta dicendo Credi in me Credi in me Perché io non ho limiti Perché io non ho limiti Dio può fare qualunque cosa Dio può fare qualsiasi cosa Anche quello che è al di là del tuo pensiero también algo que está más allá de tu imaginación la sua mano no su mano no es diventata corta su mano no más corta Lui no lo ha cambiado Él nunca cambió es lo de ieri, de de es mismo de ayer, hoy y siempre y, y nosotros debemos creer que Lui lo puede hacer y tenemos que creerlo que Él puede hacerlo porque Lui quiere hacer más de lo que nosotros pensamos por eso tenemos que nostri limiti. debemos extender nuestros límites David David Dio lo aveva costituito come re. Dio lo aveva posto come re. E un giorno sbaglia, pecca E un giorno pecò. Commise adulterio e homicidio E Dio gli dice una cosa importante A un profeta E Dio le dice algo importante a traverso un profeta Secondo Samuele capitolo 12 Segundo Samuele capítulo 12 Versetto 7, versetto 8 Versicoli 7 e 8 Entonces dijo Natan a David Tu eres aquel hombre Así ha detto Jehová, Dio di Israele Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. Y si esto era poco, si esto es poco, yo te habré dado ancora de más. Yo te añadiré tales y tales cosas. Dios dice a, a David... Dios le dijo a David Io ti ho dato ogni cosa che tu desideravi. Dio io ti di tutto quello che deseasti. Ti ho unto come re. Ti ho he come re. Ti ho fatto vincere un gigante. Te he constituido a un gigante. Ti ho costituito sulla tribù di Giuda come re. la tribu de Judá como rey. Dopo ti ho costituito su tutto Israele. Te puesto sobre todo Israel. Ho messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Puse todos ser enemigos bajo tus pies. Ti ho dato ricchezza gloria. Te di riqueza y sí, gloria. E se questo era poco, y si esto es poco, ti avrei dato ancora di più. Ti avrei dato ancora. Stava più. Stava dicendo a Davide. Stava dicendo a David, io per te non ho limiti. Io per no te non ho limiti. Ti posso benedire al di là di quello che tu immagini. Ti posso benedire a un più di quello che pensi. Lo stesso lo fece con Salomone, suo figlio. Lo mismo lo fece con Salomone, suo figlio. Dio apparve a Salomone. Dio le a Salomone. E dice che cosa vuoi che io ti dico concedi? E le dijo, che quieres che ti dai? e Salomone disse, Signore, io ho bisogno di sapienza e Salomone le pidio sabiduría per governare questo popolo per governare il popolo e quindi Dio gli disse Dio gli ha tu mi hai chiesto sapienza. Tu mi pediste sabiduria. E io ti darò una sapienza che non ha limiti. Io ti darò una tiene limiti. Inoltre ti darò vittoria sopra tutti i tuoi nemici. Ti, ti darò una vita larga. Una vida larga. Ti darò grandi ricchezze. Perché non me l'hai chiesto? Perché non me lo pediste. Però io ti darò anche quello che tu non mi hai chiesto. Però ti darò anche quello che non mi pediste cioè Salomone stava chiedendo una cosa Salomone stava chiedendo algo però Dio gli dite tanto di più però Dio gli dio tanto più oltre quello che Dio aveva chiesto molto più di quello che le aveva chiesto perché perché Dio non ha limiti perché no Dio non ha matematica no Dio ha fede <coughs> Dio tiene fede Dio non, la geologia, Dio non conosce la geologia però sposta le montagne, però muove le montagne. Dio non sa quanto fanno cinque panni più due pesci Dio non sa quanto, 5 panni più 2 pezzi, però li moltiplica per dare a mangiare a 10.000 persone perché lui non ha limiti perché non ah. tiene e limiti. dove lui arriva donde i llega, limiti se ne vanno i limiti se Amen. Amen. e quindi quali sono i limiti? e quali sono i limiti? quelli che mettiamo noi un giorno un pastore stava pregando. Un un pastore stava lui viveva sopra ad un negozio che vendeva polli assati. E tutti i giorni saliva il profumo del pollo a casa. E lui stava in un periodo dove non aveva soldi. E quindi iniziò a pregare e iniziò a orare. Signore, per favore, almeno mezzo pollo. Signore, per favore, chiedo un medio pollo. Signore, per favore, almeno mezzo pollo. Signore, almeno mezzo pollo. Signore, almeno mezzo pollo. Signore, almeno mezzo pollo. E all'improvviso bussarono alla porta. Mi toccano la porta. E entrò un fratello. Entrò un hermano. Pastore, sono passato qui a comprare un pollo. Pastore, passi per qui a comprare un pollo. E ti ho portato mezzo pollo. E ti llevo medio pollo. Dio ti benedica. E se ne andò. E il pastore prese questo mezzo pollo e iniziò a mangiarlo. Il pastore tomò ese pollo e cominciò a comerlo. Tutto felice. E poi si fermò. E disse: Che stupido che sono stato. E Che, e dico, che tonto che fui. Dovevo chiedere perlomeno un pollo. Voglio pedir uno. O due polli. O due. O cinque polli. O cinque polli. Possiamo aver sì. mangiato tutta la settimana. Possiamo aver cominciato tutta la settimana. No, mezzo pollo. Y no medio pollo. O una fábrica de pollo. O una fábrica de pollos. Dov'è il nostro limite? nostro limite? Il limite non è in Dio Il limite non è in Dio Il limite è in noi Il limite è in noi Il primo limite è la nostra incredulità Il primo limite è nostra incredulità Quando Gesù venne sulla terra faceva tanti miracoli Quando Gesù viene sulla terra faceva molti miracoli E la gente andava da lui per ricevere preghiera y la gente iba de él para Però un giorno andò in Samaria, in Galilea che era la terra dove lui era cresciuto. E la, la Bibbia dice che lì la gente era molto incredula. E la Bibbia dice che la gente era molto incredula. Per questo non andava da Gesù per ricevere preghiera. No e quindi non poteva Gesù gli fare molti miracoli. fare molti miracoli. Perché? A causa della loro incredulità. A causa della sua incredulità. Quando arrivarono eh, il popolo di Israele, arrivò per la prima volta a Gerico, iniziarono a vedere i giganti a vedere los gigantes. e dissero davanti ai giganti noi sembravamo delle cavallette. E si è, e cerca dei giganti, pareciamo insetti. Langustas. E quindi dice, come possiamo affrontare questi giganti? E, e a causa della loro incredulità. Non entrarono nella terra promessa. Non entrarono nella terra promettida. Si erano dimenticati che Dio aveva aperto il mare. Si olvidarono che Dio si avrebbe il mar. E che non aveva limiti. No e che non e Iniziarono a credere che un gigante era più forte di Dio. Io non so qual è il tuo gigante questa mattina. Io non so sé qual è il tuo gigante questa mattina. Però se Davide ha potuto abbattere un gigante. Però se Davide pudo... Uh... Matar un, Gana... bueno, matar un gigante, tú Anche tu tuo gigante. Tu también puedes matar tu gigante. Qual è il gigante che è davanti a es el gigante delante de ti? Dio non ha limiti. Dios no tiene límites. Questo gigante Este gigante puede desaparecer. El segundo límite <coughs> es, es el pecado. Si noi viviamo una vida en pecado. ¿Cómo nos puede benedire Dios? ¿Cómo Dios puede bendecirnos? Si no vivimos una vida según lo que Dios dice, no una que dice ¿cómo puede Dios bendecirnos? Pero la tercera cosa è la más difícil. Lo es lo más difícil: porque es la mentalidad, es la mentalidad. de schiavos. Loro avevano vivido 400 años en el anni in Egipto. Egipto, y tenían una, una mentalidad de esclavos Y entonces lo que gli costava è cambiare la loro mentalidad lo que le costaba era cambiar su mentalidad porque estaban tan acostumbrados a ser esclavos Da no creer más que Dios les podía dar grandes cosas se habían acostumbrado a vivir con poco para ellos esto era normal cuando Dios les había preparado una tierra donde estaba leche y miel la mano di Dio non è più corta. La mano di Dio già non è corta. Non ha cambiato. Non ha cambiato. Quelli che dobbiamo cambiare siamo noi. Poi dobbiamo cambiare. siamo noi. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Ah, pastore, però tu non conosci mio marito. Ah pastore, però tu non no conosci il marito. E quando si va a convertire lui? Quando si va a convertire lui? C'è forse qualcosa di troppo difficile per Dio? Hai qualcosa di demasiado difficile per Dio? Ah pastore però io sono malato da tanti anni. Ah pastore, però io vivo molti anni infermo. Può essere mai che Dio mi guarisce. A caso Dio mi può sanare. Può troppo. C'è cioè qualcosa di troppo difficile per Dio. Hai qualcosa demasiado difficile per Dio. Ah pastore, ma io sono pieno di debiti. Ah pastore, però io sto pieno di debodi. Può mai essere che vivano una vita libera dei debiti. Può essere che tenga una vita libera dei debodi. Può mai essere troppo difficile per Dio. A caso è demasiado difficile per Dio. Ah ma io ho distrutto la mia famiglia, la mia relazione con i miei figli Ah però io ho distrutto la mia famiglia e la mia relazione con i miei figli I miei figli non mi vogliono più neanche vedere Mi figli non mi vogliono più vedere Quando mai Dio potrà restaurare il mio, la mia famiglia? Dio può restaurare la mia C'è qualcosa di troppo difficile per Dio qualcosa di difficile Un giorno io stavo parlando con il mio vicino di casa Un giorno stavo parlando con il mio vecino e disse, ma tu ancora pensi di poter vendere la casa e andare a vivere in Spagna? Dico, tu ancora pensi di poter vendere la tua casa e venire in Spagna? In, in questa città, in questo popolo In questo pubblico Sono più di due anni che non si vende una casa. Más de dos años que no se venden casas. E io lo guardo negli occhi. E io lo vedo in questo occhi. Dice, guarda che se da parte di Dio. E dice, mira che se sei da parte di Dio. Dije, mira, de parte de Dios. Anche se non si vendono casa. Anche non si vendono casa, la aquí, mia si vende. La mia si va a vendere. E dopo una settimana abbiamo venduto la casa. E dopo una settimana vendemos la casa. Stavamo all'inizio evangelizzando in casa, la chiesa era cresciuta, eravamo a casa nostra. Stavamo all'inizio della iglesia, la chiesa stava in nostra casa. In Italia. In Italia. E quindi facciamo una riunione. Hicimos una E diciamo, c'è bisogno di prendere un locale, non possiamo rimanere qua. Se necessita un locale, non possiamo stare qui. Facciamo una riunione, vediamo quanto possiamo pagare di affitto. Vamos a ver quanto possiamo pagare di acquistare. E alla fine la somma che uscì fuori, e la che fuori era, 100 euro, era 100 euro, di cui 90 euro li mettevo io. Los 90 erano los míos. E quindi un fratello mi disse, è impossibile trovare un locale così per questa cifra. E il hermano mi disse, è impossibile trovare un locale con questa cifra. Così come lo cerchiamo noi, así como lo nosotros, per poter fare il banco alimentare, para hacer el banco de per avere la stanza per i bambini. Para la... Habitación para los niños. Si vale al menos 800 euros. Y yo, dice, y yo le dije, mira, que si, de de Dios, que si es de parte de Dios, ci le chiavi, nos llevan las, las llaves. Fuera la hasta fuera de la puerta de mi casa. Después de dos días, bussaron a la puerta. Una señora que yo no conocebo. Una no conozco. Y si puedo entrar. Y si puedo entrar. Pre. Claro. Vengo da parte del, Vengo de parte del Comune Abbiamo un locale sequestrato alla mafia, un local, uh, alla mafia. e lo vogliamo dare a voi e lo vogliamo darlo E dice, ma voi sapete che noi dobbiamo fare una Chiesa Evangelica? E lei dice, ma voi sapete che noi dobbiamo fare una Chiesa Evangelica? Si, cioè, si, sì, sì, mi fa piacere Si, si, mi sta molto bene Io sono Gesuita io E i Gesuiti sono contro la Chiesa Evangelica E i Gesuiti sono contro la Chiesa Evangelica <ride> E bellissima, ma noi non possiamo pagare niente. Io le dico, però noi non possiamo pagare nada. E lei mi dice, non vi preoccupate, voi non pagaréis niente. Y dice: No os preocupéis, o se non va a pagare nada. Non pagarete corrente. Non vais a pagar la corriente. Non pagarete l'acqua. E l'acqua. E adesso il comune non ha fondi? Il comune no tiene fondos. Però appena tenemos un po' di soldi. Pero cuando tendremos un poco de dinero. Vediamo anche se vi possiamo dare un contributo annuale. vamos a intentar daros algo al año. Un contributo. al año. Mi state comprendendo? entiendo. Dio non ha limiti. Dios no tiene límites. Dio può fare cose al di là del nostro pensiero, della nostra mentalità. Dios puede hacer cosas más allá del nuestro pensamiento. La parola non è possibile, non deve esistere nel nostro vocabolario. La palabra no es posible, no tiene que existir en nuestro vocabulario. La parola deve cambiare. La palabra tiene que cambiar. E dice, Dio lo può fare. Se Dios puede hacerlo. Come lo può fare Dio? ¿Cómo puede hacerlo Dios? attraverso la nostra preghiera attraverso la nostra orazione perché abbiamo letto questo passo famoso in seconda di re perché abbiamo letto questo passaggio famoso in seconda di Rey. dove il, questa donna andò dal profeta Eliseo. Donde esta mujer se fue del profeta Eliseo perché aveva i figli che stavano per essere venduti perché i figli iban a essere venduti il, il marito era un profeta. Il marito era un profeta. Però era un cattivo amministratore. era un mal amministratore. E aveva lasciato la famiglia con i debiti. Había su con las deudas, e i figli stavano per essere venduti come schiavi. E stavano per vendere i figli come schiavi. E quindi la donna non si mise là a piangere. La moglie non si puso a llorar, llorar. Non dice, non è possibile, non posso uscire da questa situazione No dice, non è possibile, non posso uscire da questa situazione Andò dal l'uomo di Dio Se fu del nome di Dio E il profeta gli diede la soluzione da parte di Dio il profeta gli dì la soluzione da parte di Dio Sembrava una pazzia Pareci una locura Che cosa c'ha in casa? Che hai in casa? casa? Ah, un piccolo vaso con un po' di, di olio Un po' di vasca Una vasca con un'aceita e quindi vai dai tuoi vicini, chiedi quanti più vasi è possibile. vedi vasos possibles. e quando avrai tutti questi vasi e quando todas esas vasijas, chiuditi in casa, in casa e riempi i vasi con il poco di olio che hai y los vasos con el que e la donna riempiva, riempiva, riempiva, riempiva, riempiva e la donna riempiva, e alla fine finirono i vasi e terminaron i vasi e con quell'olio lei ha potuto uh, vendere questo quest'olio riscattare i suoi debiti sus deudas, e vivere bene lei e la sua famiglia per moltissimi anni. Ora la domanda è: La pregunta è: qual era il limite? Qual era il limite? Il numero di, di vasi. E chi decideva il numero di, di vasi? La donna. La mujer. La parola di Dio era vai e prendi quanti più vasi possibile. La parola era tu vai e toma più vasijas possibile. E se lei prendeva 10 vasi, se io 10 vasijas, si sarebbero riempiti 10 vasi. Si 10 vasijas. O se lei avesse preso 100 vasi, si, vasijas, si sarebbero riempiti 100 vasi. Chi poneva Chi il, il limite? Era lei. Ella e oggi Dio ci sta dicendo, sta dicendo che non ha limiti che non tiene limiti chi pone limiti alla nostra vita? Le pone siamo noi noi no stabiliamo quello che Dio può fare fino a dove Dio può arrivare noi lo che Dio può fare e fino a dove può arrivare in uh, qualche giorno fa qualche settimana fa alcune settimane stavamo passando vicino ad una struttura stavamo passando per una struttura abbiamo visto che questa struttura è, è chiusa Diciamo che questa struttura sta serrata. È enorme. È enorme. E quindi diciamo, però sarebbe bello fare una bella chiesa qua. E Diciamo, però stiamo iniziando a essere una chiesa qui. E quindi abbiamo iniziato a pregare. E iniziamo a orare. Perché veramente è grande. Perché è realmente grande. Ma è molto grande. Però molto grande. Bella, bella, bella, bella. Ma più di quello che immaginate. Ma più di quello che pensate. E quindi dice il Signore, ma questa <ride> cosa è possibile. E il Signore, questa è possibile. E dice, perché io ho limiti. Perché tengo limiti. Dio non mi ha detto né sì né no Dio mi né sì no Però una cosa mi ha detto Però mi ha detto Io non ho limiti Io non tengo limiti Ora non so se Dio ci darà quella struttura Ora io non so se se la va a dar Però una cosa so Geraldoche, que Dios no nos puede dare solo Che Dio non dar solo esto. sino che mucho más. Amén. porque lui non ha él no tiene límites. y anche él quiere que esta mañana entendamos. que lui non ha él no tiene límites. La, La palabra de este año. Isaías 54, versículo 2, versículo 3, 54, versículo 2 y 3, dice: "Allarga il luogo della tua tenda dice, insassa il sito di tua cava I teli del tuo dimore si distendano senza risparmio. E le cortine della tua tienda siano estendite, non sias scassa. Allarga la tua mente. Allarga le tue cuerdas. Allarga la tua visione. Allarga, tu vision. Allarga quello che tu credi. Allarga lo che tu crees Perché ti espanderai? Perché ti espanderai? A destra, a sinistra. Alla mano destra e la mano sinistra. E, e la tua discendenza y tu possederà le nazioni. Heredará gente y evitará las ciudades asoladas. Y popularará la ciudad deserta. Evitará. Alarga tú el Alarga tus confines. ¿Qué es, que no ¿Qué es algo que Dios no puede hacer? Niente. Nada. Nada. Nosotros ponemos los límites de Dios en nuestra vida. Nosotros ponemos los límites de Dios en nuestra vida. Y hoy pregar rompan. queremos hablar para que estos límites se, se rompan. Un día hicieron un experimento. Un día hicieron un experimento. Hicieron una, una pulga. una pulga. E la pulga quando salta salta circa un metro, un metro e, la, e mezzo. E la pulga quando salta salta un metro e medio. E quindi presero questa pulce e la misero in un vaso che aveva circa 30 cm di altezza. Era un po' più alto. E pusieron la pulga in un contenitore di 30 cm. E la lasciarono in questo contenitore per più di un mese e mezzo. E la lasciarono in questo contenitore per più di un mese e mezzo. E quando lasciarono libera la pulga, E quando la lasciarono libera, scoprirono una cosa, scoprirono una che la pulga non riusciva più a saltare un metro e mezzo Che la pulga io non poteva saltare un metro e medio Ma soltanto 30 centimetri Sino che solo 30 centimetri Se l'ha posta lei stessa un limite Ella misma si aveva posto un limite Per cui Dio non l'aveva creato lo no lo e oggi è arrivato il tempo di rompere questi limiti che i nostri vasi che il diavolo ci ha messo las nos puso si distrugano perché quest'anno Dio ci vuole benedire in una maniera straordinaria. straordinaria al di là di quello che que noi pensiamo de lo e immaginiamo allora vogliamo adesso avere un momento per pregare Affinché un momento per orare Affinché que questi limiti si rompano questi limiti si rompano Vogliamo alzarci all'in